In questo video voglio soffermarmi su quella che è l'esperienza del tradimento, sulla psicologia del tradimento, sia dal punto di vista del traditore, sia dal punto di vista del tradito. Che è un ruolo effettivamente complicato, come entrambi lo sono, ma entrambi sono ruoli che tendono a essere spesso semplificati, banalizzati. Eh, Mentre invece hanno una loro complessità che è estremamente difficile descrivere, che non può essere ridotta neanche a questo video che sto condividendo, eh, che però è qualcosa che voglio provare a iniziare a toccare. Considerando che il tradito spesso poi ha una serie di comportamenti tipici che possono essere quello dell'andare a informarsi, a cercare informazione, a cercare di capire cosa è successo, chi è l'altra persona, cercare di iniziare a fare dei confronti tra sé e l'altra persona, cercare di ragionare in un senso quantitativo sul cosa ha lui, cosa ha lei che io non ho. E quando iniziano tutti questi ragionamenti, si, spesso si è preda anche di preoccupazioni, di tristezza, di rabbia, di disgusto, che possono essere rivolte in tutte le direzioni possibili. A volte sono rivolte verso se stessi, a volte sono rivolte verso gli altri, a volte rivolte verso il partner, a volte verso l'amante. È, è un meccanismo davvero confusionario quello che succede nel momento in cui vengono toccati alcuni tasti di una persona eh, tradita e quando succede questo effettivamente tutta una serie di pensieri fatti eh, precedentemente sul allora quando succederà mi comporterò così a volte questi ragionamenti poi eh, tendono un po' a crollare nel, nel modo contestuale in cui invece si vive quello che sta succedendo nel ragionare sul, sull'altra persona considerando che la psicologia del traditore poi è molto legata ed è molto vicino anche a quella che è la psicologia della persona gelosa e forse fare un parallelismo tra queste due cose ci può essere utile per vedere come ci siano dei meccanismi che in realtà sono presenti nel modo di pensare alla relazione di coppia ben prima che accada un tradimento infatti la persona gelosa la persona che ha paura di poter perdere la propria relazione l'altra persona una persona che ama è una persona e poi a me potrebbe capitare di dire eh, un lui un lei geloso gelosa in realtà eh, questi fenomeni riguardano la relazione di coppia ma non riguardano una distinzione di generi quindi possono riguardare gli uomini le donne i maschi le femmine indipendentemente non è una questione eh, caratterizzata da quel punto di vista tutti possono essere gelosi traditi traditori eh, non è un qualcosa che quindi può esserci magari qualche differenza individuale specifica, ma in generale sono fenomeni che riguardano tutti. E la persona gelosa, come dicevo, ha paura di perdere il proprio partner, la persona che ama. Nel fare questo pensiero, la persona gelosa spesso va in confusione, la sola idea che possa succedere qualcosa alla relazione, indipendentemente dal fatto che si tratti che poi mi lascerà eh, o soltanto mi tradirà. Eh, potrebbe anche lasciarmi a prescindere dal tradimento sono tutti scenari insostenibili per una persona gelosa perché una cosa che succede quando la persona è patologicamente gelosa è che a un certo punto non riesce più a distinguere tra il cosa sia peggio tra se sia peggio essere lasciati o se sia peggio essere traditi tutto riguarda tutto diventa ugualmente doloroso e quando le emozioni diventano dolorose troppo intense facciamo tutti confusione quindi lì il ragionamento perde un po' di lucidità non c'è più il e allora ci si può lasciare, o allora si può stare insieme a determinate condizioni, allora si può ragionare sul come ricostruire la relazione in determinati modi. No, a volte c'è il non voler perdere quell'idea che ho della persona di cui mi sono innamorato e quando c'è questa idea spesso non c'è neanche la consapevolezza che in realtà quell'idea sarà comunque persa per sempre nel momento in cui l'altra persona comunque farà qualcosa, si comporterà in un modo che farà venire, farà emergere, farà venire a conoscenza di un elemento che quindi cambia le cose, l'elemento del non sei più abbastanza per me, l'elemento del ti ho tradito, l'elemento del qualcosa che non ci si aspettava e che comunque crea una rottura. Quella rottura non è possibile saltarla a pie pari e far finta che non sia mai esistita, è una rottura che invece va, eventualmente se si sceglie di farlo, ricucita, ma che lascia delle cicatrici ed è inevitabile ma anche giusto che le lasci, perché prima di aprirsi quella ferita sotto aveva qualcosa e quel qualcosa fa parte degli attori della relazione di coppia. Ma quindi da questa premessa eh, stavo in, volevo intendere che la persona quindi che poi si può allontanare dalla relazione eh, è una persona che quindi poi cambierà nel momento in cui si allontanerà, indipendentemente dal motivo, e la persona gelosa se riesce a ragionare lucidamente sulla propria gelosia è importante che abbia consapevolezza del fatto che la sua idea dell'altra persona la persona che ama non sarà mai come lui lei vorrebbe sarà sempre se stessa e quindi sarà importante cercare di trovare un modo di ragionare su un compromesso su un punto d'incontro su un costruire una relazione efficace se ci sono gli strumenti la fiducia e gli elementi per costruirla allo stesso tempo quindi però è importante non evadere un confronto simile con le risposte generiche, come può essere per esempio l'idea che non è lui lei che mi ha tradito, in realtà sono tutti che tradiscono, tutte le persone tradiscono eh, e quindi ha fatto semplicemente quello che fanno tutti. E quindi non devo cambiare l'idea di quella del, del mio partner perché tanto in realtà è soltanto una persona come tutte le altre, è normalizzare il tradimento al punto poi da non poterlo più vedere come un problema. Che in una coppia aperta non c'è nessun problema nel normalizzare il fatto che si possano avere altre relazioni ma quello poi non è tradimento se si va con altre persone in accordo o dicendoselo apertamente quello non è tradimento quello è un tipo di relazione che si basa su quello il tradimento invece è farsi le cose alle spalle e fare le cose di nascosto tradendo la fiducia dell'altra persona non può essere considerato normale anche se sono comportamenti che accadono e possono accadere in tanti casi, non può essere considerato un qualcosa che tutti lo fanno, anche perché mi tocca dare una spiacevole verità. Ci sono tante persone, molto più silenziose e molto meno confusionari, che fanno molto meno fragore di altre, che non tradiscono mai nella loro vita. Non è un comportamento che fanno tutti. E questa frase che a volte la persona gelosa si dice, fa parte della sua psicologia che giustifica poi alla fine il partner o la partner che ha tradito, come da cui è stato tradito. Come altre due cose che spesso la persona gelosa si dice per evitare il confronto con quello che è un problema, la possibile interruzione della relazione, è l'idea che poi allora sia l'altra persona eventualmente eh, potenzialmente essere migliore, no? poter essere troppo, troppo eh, eh, più piacevole di sé e quindi non essere stato il proprio partner a aver tradito, ma essere stata l'altra persona a essere così tanto migliore da averlo obbligato a tradire. Non è poverino, non è colpa sua è lui, è lei che eh, era così avvenente, era così seduttivo, così seduttiva, che l'ha ammaliata, non, è stata, non, è stata, non, è stata, non ha avuto la possibilità di reagire, che è un modo di giustificare appunto ancora l'altro per, per non cambiare la propria idea dell'altra persona. E, ultimo passaggio, può esserci il non tanto più sull'altro, ma su se stessi non è colpa sua che mi tradisce sono io che valgo così poco che sono così difficile da sopportare che sono così pesante che sono così noioso che a quel punto è poverino poverina cioè capisco che mi abbia tradito che è un pensiero detto così può sembrare assurdo ma in realtà è un pensiero molto frequente nella disistima che le persone tradite tendono a coltivare di se stessi andando in confusione nel pensarsi in un modo danneggiato una cosa che può succedere con un tradimento con una fine della relazione in tante occasioni diverse e questi però sono alcuni concetti che riguardano la psicologia del tradimento la psicologia del, della persona gelosa che è molto simile alla psicologia del tradimento infatti volevo fare questo parallelismo perché la persona gelosa già in testa è già è come se fosse stata tradita quindi già un po coltiva questa idea Mentre la persona che tradisce appunto a volte fa un ragionamento simile, fa un ragionamento in cui eh, parte dall'idea quantitativa del cercare qualcos'altro, qualcosa di più e non si rende conto invece di quella che è una fondamentale verità all'interno della relazione di coppia. È una cosa di cui spesso sia la persona che tradisce sia il tradito non si accorgono quando ragionano su tutti questi confronti rispetto a amante che chissà chi sarà, chissà quali qualità avrà per andare a, eh, tra tutte le persone, poi a cercare un partner o una partner che è già impegnato e non avere una relazione sua, chissà quali qualità deve avere. La questione è che l'amante, spesso e volentieri, non viene scelto o scelta perché ha delle qualità in più. Non viene scelto perché è migliore, non viene scelto perché è più bello, perché è più intelligente, perché è più ricca, perché è emotivamente più coinvolgente, non è quello. Spesso e volentieri l'amante ha qualcosa in meno. Spesso e volentieri l'amante non ha tutte quelle rotture di scatole, quelle pesantezze, quelle difficoltà comunicative, eh, quotidiane, eh, di responsabilità, di impegno, economiche, eh, familiari, che invece esistono nella relazione di coppia con una persona a cui si vuole comunque bene, ma di un bene, di un amore che è appassito a fronte di tutta una serie di complessità non gestite e evitate. Si evitano quelle difficoltà e poi si evita la relazione di coppia scappando con un'altra persona. Con un'altra persona che però non è l'alternativa. È la fuga, è la vacanza. Il tradimento fondamentalmente si basa su questo, non sul interrompo la mia relazione di coppia perché ha dei problemi e cerco un'altra partner o un altro partner, ma piuttosto sul mentre vado avanti nel mio quotidiano della relazione di coppia, nel frattempo scappo via. Scappo via nella relazione con altre persone e cerco di evadere a quelle che sono le difficoltà che non affronto nella mia relazione di coppia così facendo appunto non so se è evidente ma eh, spero che possa essere chiaro che la persona quindi, con cui si tradisce generalmente non diventa mai poi il partner ufficiale perché l'amante appunto va bene come vacanza se diventasse davvero relazione di coppia allora Inizierebbe a portare nella relazione tutte le sue necessità, i suoi bisogni, la sua reciprocità, la condivisione, che invece chi sta tradendo non ha assolutamente voglia di cercare. Questa cosa quindi, poi, la persona che tradisce spesso lo fa con alcuni ragionamenti che sono simili a quelli della persona gelosa. Cioè a volte fa alcuni ragionamenti che riguardano il fatto che... Poi alla fine eh, tradisce, eh, ma in realtà tutti tradiscono, quindi è accettabile il fatto di poter tradire la, la propria partner, il proprio partner, perché tanto tutti tradiscono in realtà. Poi magari anche il mio partner che eh, fa sempre quello eh, eh, particolarmente integerimo, poi in realtà magari mi ha già tradito anche lui, io lo so che non lo so. Quindi in realtà siamo tutti traditi e siamo tutti traditori. E in questo ragionamento a volte il traditore si eh, permette e si autorizza appunto, eh, si legittima nel, nel proprio poter tradire Come, è che è un ragionamento molto simile a quel primo ragionamento che dicevo della, della persona gelosa che ha paura di essere, di essere tradito dal, dal partner perché tutti tradiscono e quindi mi tradirà anche lui e un'altra cosa invece riguardava il, il geloso lo faceva con il e eh, poi sarà quell'altra persona a rubarmi la mia partner perché è troppo bella e quindi è troppo più bella e quindi eh, sarà lei a tradirmi, sarà, sarà lei a rubarmi il partner quando succede questo invece la persona il traditore spesso in minutieri fa un ragionamento simile, non sono io che sto facendo qualcosa di scorretto, è che la tentazione l'altra persona era davvero troppo io non potevo resistere a così tanto io un po anch'io mi merito qualcosa di così bello come quello che sto vivendo con quell'altra persona e infine l'ultima sfumatura era quella su se stessi quella in cui si danneggiava l'idea di sé sul che nel traditore poi spesso non è su se stesso ma spesso è sulla relazione non è colpa mia che tradisco è la relazione che è davvero così disfunzionale davvero così problematica che alla fine o oh, per gli faccio un favore a rimanere con quella sta persona però io ho bisogno di evadere un po e in questo ragionamento spesso il traditore si autorizza a fuggire a prendersi la sua vacanza queste sono tutte delle cose che quindi sono dei tutti dei comportamenti di evitamento in cui si sposta la propria attenzione verso qualcos'altro ci si dà l'occasione di vivere un momento di evasione dalla relazione di coppia con l'idea che i problemi nella relazione di coppia fondamentalmente siano irrisolvibili siano dei problemi che stanno lì, su cui non ci si possa fare niente e con cui in qualche modo si deve provare a convivere in una realtà che purtroppo è danneggiata su cui eh, non ci si può fare più di tanto nel cercare dei compromessi, dei punti d'incontro si deve soltanto cercare di capire come barcamenarsi e come ri rimanere a galla e questo comportamento poi nel tradimento assume a mille e uno sfumature diverse, io adesso non voglio andare a provare a elencarle tutte perché sarebbe impossibile, però ci sono alcuni luoghi comuni a volte che accadono, come per esempio la prostituzione che è un mercato enorme, no, diffuso in tutto il mondo, la prostituzione per esempio è qualcosa a cui si rivolgono tante persone che sono coinvolte in una relazione di coppia e quando fanno questo spesso quindi là c'è quella psicologia del tradimento, eh, tanto ci vanno tutti, eh, ah, o se no eh, io ho bisogno di evadere dalla mia relazione di coppia in cui c'è reciprocità, c'è confronto, c'è un'altra persona che risponde a quello che dico eh, e nel fare questo invece andare con una persona che si sta prostituendo Significa anche pagare e con quei soldi non avere più nessuna sentire di non avere più nessuna responsabilità nell'aspetto relazionale, nella reciprocità rispetto all'altra persona, che quindi è un qualcosa che non è finalizzato al è, è andato con la prostituta perché è molto più bella di me. No, spesso e volentieri, è, è andato con la prostituta perché con quella non ha una relazione, con quella non ci deve parlare, con quella non sa sostenere una conversazione e lui non sa sostenere una conversazione non sa, sost non sa discutere non sa confrontarsi e con quella persona non si deve confrontare come altri casi invece a volte c'è il desiderio della conquista del cercare di avere un'altra persona eh, che ci possa far sentire ancora eh, in grado di sedurre è qualcosa che a volte si limita alla sola e semplice seduzione, altre volte quindi diventa relazioni e tradimenti, che anche lì quindi sono delle relazioni finalizzate a coltivare la propria autostima che invece si sente frustrata all'interno di una relazione di coppia. Con una nuova persona ci si può fare dei giochettini sul chi comanda e chi non comanda, mentre forse invece in casa chi comanda è già chiaro da un pezzo. E quindi il, il playboy o la seduttrice, la malattrice, eh, che eh, fanno impazzire tutti i colleghi o tutte le persone che conoscono, Forse a casa invece non contano niente, o hanno comunque dei punti, dei passaggi per loro estremamente frustranti in cui sì sì, fanno, fanno un po' quello che gli pare, però su quei punti là hanno dovuto piegare la testa e per loro piegare la testa su quegli argomenti è stato così umiliante, così insopportabile e sostenibile da creare una frustrazione che non riescono a risolvere e che li porta a cercare altrove qualcos'altro, qualcos'altro che sia chiaro. È la vacanza, non è una relazione alternativa. Ultimo esempio può essere quello della persona che cerca uno stimolo emotivamente intenso, qualcosa di coinvolgente, di trascinante che mi faccia dimenticare il mio quotidiano e la mia realtà. Che ci mancherebbe, bello l'idea dell'evadere dell anche in quel modo, ma allo stesso tempo, quell'evadere spesso è un evadere da una realtà che si è contribuito a costruire di abitudini, di quotidianità, di comportamenti che si contribuisce a mantenere giorno per giorno. E di per sé il modo migliore per evadere non è tanto cercare un'altra persona, ma per evadere e cercare altre emozioni non è cercare un'altra persona, ma è cercare di modificare la propria relazione di coppia, di portare dei contenuti alla propria relazione di coppia perché sia emotivamente più coinvolgente. Altrimenti c'è sempre la possibilità di lasciarsi, non è che serve per forza andare altrove e questi passaggi però quindi sono in comune sia tra il geloso sia tra il traditore sia tra la gelosa e la traditrice sono degli aspetti in comune che accadono sia prima che dopo il fatto che poi accada qualcosa di concreto con un'altra persona e questi elementi riguardano tutti il fatto che poi dietro la psicologia della gelosia, dietro la psicologia del, del tradimento c'è sempre un comportamento, una strategia di evasione rispetto alle difficoltà un non affrontare i problemi non tentare di scontrarsi, di creare bugie, eh, eh, pianificazioni, cose estremamente complicate, per poi non fare una cosa estremamente più semplice, ma a volte quasi impossibile. Cioè parlare con la persona con cui si ha una relazione di coppia, non ho detto parlare con uno sconosciuto, parlare con la persona con cui si ha una relazione di coppia o si pensa di averla e cercare di affrontare insieme quelle che sono le difficoltà del proprio quotidiano e della propria relazione. Questo è un qualcosa su cui... Tante persone hanno difficoltà su cui spesso non si riesce a lavorare autonomamente e anche per quei casi prima di eh, chiudersi in una gelosia feroce, prima di eh, scappare in... Uh, eh, tentate storie eh, in cui poi si creano tutti dei meccanismi complicati in cui eh, l'altra persona poi si illude, poi l'altra persona quindi cerca di eh, modificare la relazione ufficiale, magari a volte dicendo qualcosa al partner o alla partner per cercare di smuovere le acque, che anche quello lì è un meccanismo legato alla consapevolezza del fatto che poi non si lascia la relazione ufficiale perché si, si ama tanto l'amante. Ma si lascia la relazione ufficiale perché qualcosa cambia nella relazione ufficiale. In realtà l'amante non conta quasi mai nulla, se non come miccia per far esplodere un rapporto. E se esplode il rapporto è importante che, e questo lo dico a tutti gli amanti che mi stanno eventualmente ascoltando, per far esplodere un rapporto serve che quel rapporto non esploda per colpa dell'amante, perché se no poi l'amante viene bocciato come eh, quello che in realtà era ostile e malvagio se si vuole far esplodere quel rapporto lo si deve far esplodere eh, in altro modo che come adesso io non ho idea forse però potrebbe essere più opportuno non far esplodere questi rapporti andarsi a cercare dei, dei momenti delle occasioni eh, in cui ragionare effettivamente prima di tutto su se stessi su perché si sta cercando una persona impegnata o se no se davvero si ama quella persona che in questo momento però è impegnata Forse un comportamento serio potrebbe essere suggerire a quelle persone: parlatene, litigate, andate in terapia di coppia, cercate di lavorare su quella che è la vostra difficoltà. E caro mio, amore mio, se poi eh, effettivamente eh, da lì emerge che non siete compatibili, trovate un accordo e lasciatevi. Ma è tra in quel confronto che dovrete trovare un'occasione per lasciarvi e io sarò qui, eventualmente, a braccia aperte ad aspettarvi la logica poi diventa quella non è più il forzare in maniera truffaldina un qualcosa che altrimenti non si sa bene eh, dove andrebbe a parare andando avanti per chissà quanto tempo i meccanismi è importante che siano quelli della correttezza che si vuole effettivamente nel rapporto civile con un'altra persona e appunto per questo la persona anche gelosa che tradisce che pensa di tradire o che sta facendo l'amante, sono tutti ruoli in cui non stanno facendo delle cose assurde, stanno facendo qualcosa di molto umano, ma qualcosa che allo stesso tempo è importante che sia chiaro, nonostante succeda spesso, non è normale. Nonostante succeda spesso, nonostante siano fenomeni assolutamente naturali come ce ne sono tanti, quello non è lo scenario che necessariamente debba esserci. Non è lo scenario che necessariamente debba far parte della propria vita, esiste la possibilità di vivere un po' meglio di così se ci diamo la possibilità di coltivare un modo più civile, più piacevole di coltivare i rapporti di coppia. Quando si è in difficoltà, chiedere aiuto, chiedere rivolgersi a uno psicologo, può essere una buona idea per iniziare una psicoterapia di coppia, una psicoterapia individuale, e iniziare a lavorare su queste difficoltà. In questo video volevo parlare quindi un po' di quella che è la psicologia del tradimento, no? quella domanda del anche che se le persone si fanno del cos'ha eh, lui, lei, che io non ho, e che sono domande che spesso ci facciamo e che spesso sono molto confuse e spero che in questo breve video qualche idea in più chiara eh, sia riuscita a passarla. Eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video!